Dietro questi muri sentivo le crepe salire E non le chiuderò sai nemmeno una Dietro a questi muri ti posso ancora sentire E' come se crollasse tutto su, tutto su di me Come quella volta che ci sono state delle avarie Ed io mi innamoravo ogni volta che andavi via io ti cercherò dentro varie agonie E le accoglierò ognuna perché resterà in me. Ognuna perché resterà in me Nino. Ognuna perché resterà in me Mi farò un viaggio alle Hawaii. Aspettavo lei che venisse e non lo farò mai, né ora né mai. Ed io che mi ripeto e che ripeterò: Che quando sorge il sole, io non la rivedrò. Come quella volta che ci sono state delle avarie, ed io mi innamoravo.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 fobia La classe era la prima a guardare l'estate a andar via Volare, fobia La classe era la prima a guardare l'estate a andar via Ognuna perché resterà Ognuno per chi resterà il mio